Oh, ragazzi di nuovo insieme allora oggi inizio a rispondere alle domande che mi sono arrivate eh, sul mio diciamo sondaggio che ho pubblicato oggi che è questo e nel quale chiedevo un po di consigli su quali possono essere le lezioni interessanti da fare lezioni utili eh, per voi che mi seguite quindi vi invito anche a rispondere al sondaggio semplicemente eh, basta un commentino sotto al link che vi metto allora inizio da diciamo l'argomento che è il risultato quello più richiesto che è diciamo la teoria ma mh, come dico io teoria applicata o armonia applicata perché alla fine eh, la cosa che appunto viene sempre fuori il risultato che viene spesso fuori anche da allievi o da bassisti che conosco quello di eh, studio mesi, anni scale arpeggi accordi e eh, quant'altro e poi per poi chiedersi che ci faccio adesso quindi noi qualsiasi cosa studiamo è fine poi alla pratica è fine poi a fare musica eh, tutti gli argomenti sono finalizzati a Mh, creare qualcosa che sia un semplice accompagnamento che sia un semplice fill, un assolo un'improvvisazione un... qualsiasi cosa quindi per me il risultato e lo scopo primario dei miei libri eh, delle mie lezioni è sempre quello di riuscire a far capire a chi mi segue come mettere in pratica tutto quello che si studia allora oggi voglio partire dalle triadi anche che. Mi sono state richieste un po' più sul, riguardo al genere eh, walking, eh, che la domanda più o meno era come utilizzare le triadi su walking, però faccio un attimo un passo indietro che è utile per tutti e parto su come studiare correttamente le triadi. Quindi le triadi ci sono in quattro modi: le triadi maggiore di minore la triade aumentata e diminuita nel pdf allegato scaricatelo perché è importantissimo metto tutte le nozioni teoriche eh, a riguardo quindi se no mh, perdo troppo tempo nei video eh, quando semplicemente trovate tutto scritto forse si capisce anche meglio allora partiamo dalla triade maggiore la triade maggiore è composta dalla tonica quindi facciamo eh, la bemolle, la bemolle, abbiamo appunto la sonica che è la bemolle, la terza maggiore, quindi la bemolle, si bemolle, do, quindi ho la scala in testa, quindi la bemolle, si bemolle, do, re bemolle, mi bemolle, fa, sol, la bemolle. Prendendo la prima, la terza e la quinta formo la triade maggiore. La triade maggiore perché siamo sulla scala maggiore quindi la bemolle è la prima la tonica il do naturale è la terza maggiore poi abbiamo il mi bemolle che è la quinta e la bemolle ottava facendo questo ragionamento ovviamente io posso eh, costruire tutte le triadi maggiori ad esempio mi sposto il la seguo la scala di la maggiore la si do diesis re mi fa diesis sol diesis Prendo la prima, la terza e la quinta, e ho la triade maggiore di la. Quindi la do diesis, la si do diesis, e mi naturale, la si do diesis, re, mi, quinta. Come studiarne? Eh, come ho fatto vedere in una delle ultime lezioni, dove parlavo invece di scale, le stesse, le stesse sequenze armoniche, le stesse sequenze di accordi, e soprattutto gli stessi esercizi si possono eh, riportare sulle triadi e quindi, per esempio, studiare le triadi eh, sulla successione delle quinte. Ovvero parto da Do, suono la mia triade di Do, poi c'è il Sol, poi c'è Re, poi il La. eccetera eccetera. Quindi questa può essere un'opzione. Eh, L'altra opzione è prendere solo una triade, solo una tonalità, quindi mettere un tappeto, mettere una base con un solo accordo, eh, per esempio, torno su la bemolle e anche senza creare niente di melodico, niente di diciamo musicale, eh, su questo tappeto io vado semplicemente a la triade maggiore su tutta la tastiera. Quindi inizio a memorizzare dove sono le note in tutte le parti del, del manico. Questo poi risulterà vitale in tutto quello che faremo, quindi... E ad esempio sono partito in un senso sono tornato in là. Per fare questo, io come ho già detto molte volte, Utilizzo la tecnica delle tre posizioni, ovvero anche per le triadi, come per le scale, posso partire col dito indice, viene questo, quindi siamo al La bemolle. Quarto tasto sulla corda di Mi. Ottavo tasto co sulla corda di Mi col dito mignolo. Sesto tasto, riprendo su sulla corda di La con il secondo dito, il medio. Ancora sesto tasto sulla corda di Re, sempre col dito medio. Questa la chiamo la posizione del dito indice o del primo dito. Poi la posso prendere partendo dal Min, quindi la posizione del quarto dito. Il quarto, poi il Do col terzo dito, Mi bemolle sulla corda di Re col primo dito, l'ottava e la bemolle sempre col primo dito. L'ultima, quella del dito medio, quindi parto con il medio, poi indice, mignolo, mignolo, quarto tasto, terzo tasto, sesto tasto, sesto tasto, la corda sola. e ho già tre modi, tre diseggiature diverse per la stessa triade. Se io le vado un po' a mischiare, le vado a girare, quindi non parto sempre dalla tonica, parto, ad esempio, dalla terza e la faccio su più ottave, che è la triade. Posso fermare qui, ma posso proseguire con le stesse note e arrivare più in alto, diciamo. Facendo questi ragionamenti, io mettendo un tappeto posso... Iniziare a suonare, ripeto, senza creare niente di eh, musicale per ora, ma mi concentro sullo studio di dove sono i vari gradi de, della scala, quindi primo, terzo e quinto in questo caso, su tutta la tastiera. Non mi limito a una sola parte, e questi sono già due esercizi che eh, possono richiedere e possono servire per anni e anni. anni. Detto questo, una volta che eh, abbiamo preso confidenza con le seriadi maggiori, ad esempio si passa alle seriadi minori, e La bemolle diventerebbe eh, La bemolle, Si, sì, ma sarebbe Do bemolle, che è la terza nota della scala minore di La bemolle, Do bemolle, quindi La, Do bemolle, Mi bemolle. Anche qui c'è tre eh, possibili diseggiature. Come per la, ma, la triade maggiore. Quando avete fatto eh, molta pratica in tutte le tonalità, questo è fondamentale. In tutte le tonalità, per tutte le triadi, allora si può eh, iniziare a creare qualcosa di musicale. Vi metto una base molto semplice. No. Eh, che ha questi accordi La bemolle maggiore per l'appunto Do minore e Si bemolle maggiore La bemolle, una battuta Do minore, una battuta Si bemolle Armi, faccio un ripasso di queste tre triadi do minore do passo a si bemolle maggiore che ho preso padronazzi, provo a suonare qualcosa, mettiamo la base, eccola La bemolle, Do minore, Si bemolle, due battute Si bemolle La bemolle, Do minore, Si bemolle, maggiore utilizzo solo le note della serie, delle varie serie differenza se parto da un'altra nota terza terza terza solo idee che vengono così sul momento, su una base eh, molto semplice, eh, però vedete che già con le triadi si può creare eh, musica, anzi, eh, spesso ci viene chiesto di limitarci a suonare le triadi, quindi senza andare a cercare cose troppo complesse che risultano pesanti all'orecchio, la triade alla, alla fine è molto è sempre molto, un po' come le pentatoniche eh, quindi studiate le triadi maggiori, minori, diminuite, aumentate in tutti i modi che vengono in mente quindi su una successione di accordi su un accordo solo per semitoni scendenti in modo discendente cioè in senso discendente tutto quello che viene in mente anche seguendo magari qualche consiglio dei miei libri soprattutto il libro di armonia eh, o altri e per poi creare i posti come sempre e, ragazzi ora spiegare le teorie di una lezione è impossibile quindi ci saranno dei ci sarà un seguito ovviamente e, continuate a scrivermi tutto quello che vi viene in mente anche perché io poi eh, ci saranno sicuramente giorni in cui non pubblicherò niente perché magari lavoro fortunatamente e altri giorni magari mi ci concentro di più e cerco di rispondere a tutti almeno ho idea di cosa fare e, e di quali sono argomenti soprattutto utili quindi per oggi mi fermo qui, come sempre scaricate il pdf allegato, gratuito e ci vediamo al prossimo video